Direttore, cosa cambia nella figura professionale del rilevatore con il nuovo censimento? Beh, di per sé eh, non, cambia, non, cambia, non cambia, nel senso che c'è una classificazione delle professioni con una declaratoria precisa, il tema eh, reale è come investire sullo sviluppo delle competenze dei rilevatori, con quali strumenti, quali modalità. Eh, il problema si aggancia a quello delle forme contrattuali con cui, si, con cui questi rilevatori lavorano. E sono estremamente eterogenee queste forme contrattuali, dipendenti eh, di ruolo, dipendenti a tempo determinato, collaboratori coordinati, collaboratori occasionali, sia di... Eh, organi di amministrazioni pubbliche che di imprese private. Amalgamare, omogeneizzare e garantire un percorso di sviluppo formativo delle competenze più generali a questi relatori con questa eterogeneità di forme contrattuali è molto complicato ed è questa la vera sfida che Istat anche deve assumersi e deve vincere.